Buon a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima sciarpa che io ho deciso di chiamare sciarpa catena di cuori e per quanto riguarda il filato io ho deciso di utilizzare il filato della Mondial che si chiama, scusatemi, Merino 80, a ogni gomitore da 100 grammi, misura 80 metri ed è formato dal 55% di lana vergine Merino fine e 45% acrilico è un filato molto spesso, infatti io l'ho lavorato con l'uncinetto tail numero 8 e eh, per poter per Realizzare questa sciarpa che fa parte della rubrica progetti veloci, io ho utilizzato due gomitoli lavorando come vi ho detto con un centro il numero 8. Vi lascio in descrizione il link del sito: Un con i filati, dove troverete anche altri colori. Oltre a questo, che il colore corda, c'è anche un colore tortora, bianco, nero e blu. Quindi vi potete sbizzarrire del colore che più preferite. E ehm, come vi detto, io per realizzarlo ho impiegato soltanto tre ore è facilissima perché si tratta di realizzare due strisce quindi due rettangoli che poi vanno cuciti insieme perché io non ho fatto un'unica striscia ma ho fatto due per il semplice motivo che non volevo che i cuori salissero da una parte e scendessero dall'altra quindi ho preferito fare due strisce ognuna mi è venuta larga se non sbaglio 16 cm ma lunghe 73 cm che poi sono andato a unire tra di loro in modo tale da avere i cuori in entrambi i lati che vanno verso l'alto quando indosso la sciarpa in questa maniera oltre in questa maniera la sciarpa può essere indossata anche in altre potete fare anche in questa maniera la sfilate ve la mettete sul davanti e la fermate qui con una bella spilla questo vi terrà sempre il collo ben coperto ma avete delle strisce più lunghe sul davanti e potete fare quindi qualcosa di un po' più carino la, um, come vi dicevo questa sciarpa è velocissima da fare in effetti sono solo tre giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della, della sciarpa a parte un giro base che va fatto qui per realizzare questa striscia di maglie alte ma poi per poter realizzare i nostri cuori non bisogna far altro che andare a, a fare sempre tre giri che sono semplicissimi quindi è una sciarpa adatta anche a chi ha le prime armi eh, per la lavorazione all'uncinetto Detto ciò, spero che anche questa semplice lavorazione vi piaccia. Che di realizzarla? e Se così mi raccomando, mandatemi qua le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare. Potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o Uncentando con i filati se avete acquistato il mio stesso filato presso il sito o presso la Merceria Coletti. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa, io utilizzerò il filato della mondia Linea Merino 80. Il colore che ho scelto io è il colore corda e lavorerò con un centro il numero 8. Allora, prima di farvi vedere come fare la lavorazione, vi faccio vedere il primo pannello che ho già lavorato. io Mi è venuto lungo 73 cm e largo 16 cm, e ho usato già tutto un gomitolo e mi sono venuti 10 cuori perché faremo due pannelli noi andremo a realizzare due pannelli questo è il primo ma io vi farò vedere adesso come lo realizzeremo e ne faremo due che poi andremo a cucire qui in alto ho deciso di fare in questa maniera invece di fare un unico uh, striscia per il semplice motivo che altrimenti poi indossando la sciarpa avremo da un lato i, i cuori che salgono e dall'altra parte i cuori che scendono quindi rivolti verso il basso e sinceramente questa cosa non mi piace tantissimo per questo preferisco avere entrambe le strisce dei cuori che salgono per questo faremo due strisce che cuciremo dietro, la cucitura andrà dietro al collo quindi non si vedrà e anche se si vede non è un problema perché comunque ehm, si fanno le cuciture classiche quindi non si vede la cucitura si vedono solo questi eh, cuori che salgono sia da questo lato che dall'altro lato che andremo adesso a fare quindi ripeto, la striscia utilizzando questo gomitolo per intero mi è venuta la alta 73 cm larga 16 e il cuore è stato ripetuto per 10 volte, adesso vi farò vedere come, uh, come andare a realizzarlo quindi faremo i tre giri che servono per realizzare il cuore più il giro base che ho realizzato qui e uh, con l'uncinetto del numero 8 allora lavorando con un il numero 8 io ho montato 14 catenelle che serviranno appunto per creare il nostro cuore mi raccomando se voi volete la sciarpa più grossa potete aumentare le strisce di maglie alte laterali io ne faccio 3, voi ne potete fare 4 5 ma in quel caso mi dico già oh, vi occorrerà avere più filato quindi non un gomitolo ma almeno 3 per poter avere uh, la, uh, la stessa mia lunghezza finale quindi io ho fatto 14 catenelle e andiamo a fare quindi il nostro primo e il nostro giro base che è un giro di maglie alte. Quindi andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta, saltiamo la prima delle 14 maglie alte, entriamo nella seconda e andiamo a fare una maglia alta. Quindi procediamo facendo, uh, scusate Procediamo facendo il giro base che è una maglia alta in ogni catenella per un totale di 14 maglie alte. Terminato questo giro andremo poi a fare il primo dei tre giri che bisognerà sempre ripetere per poter avere la nostra striscia di cuori. Allora, quindi io ho terminato la mia striscia di maglie alte per un totale ripeto di 14 maglie alte e adesso possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado alla maglia alta successiva realizzo una seconda maglia alta prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 3 maglie alte entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base quindi salto 3 entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base quindi una e rientro due vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base quindi una e rientro 2-2 catenelle, una e due. Salto 3 maglie, vado nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella seconda maglia, nella maglia seconda maglia alta, e realizzo una seconda maglia alta. Entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Semplicissimo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 Rientro 2, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, due maglie alte sopra la quarta e ultima maglia alta del giro precedente, quindi una e rientro 2 catenella di separazione vado a fare una maglia alta sopra la prima delle tre maglie alte vado nella maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il mio secondo giro giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva una maglia alta all'interno della terza maglia alta Ops. 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho la mia prima maglia alta del gruppo di 6 e vado a realizzare una maglia alta non chiusa prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle di separazione una e due Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, che è anche l'ultima, e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 2 catenelle, una e due.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 vedete è venuto fuori il nostro cuore circondato da queste eh, strisce di maglie alte adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro dato che abbiamo una base diversa e non abbiamo più le nostre maglie alte e andiamo a fare in questa maniera 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 1 2 3 prendo il filo vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta prendo il filo vado una terza maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo salto le catenelle salto le tre maglie alte chiusi insieme vado nelle due catenelle di separazione tra le tre maglie alte chiusi insieme entro nella prima e vado a fare due maglie alte una e rientro due vado nella catenella successiva e vado a fare due maglie alte una e rientro 2 2 catenelle una e due salto tutto vado direttamente dove ho le tre maglie alte eh, delle, eh, delle tre maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due dentro nella terza catenella per fare la mia maglia alta vedete ho ricominciato a fare il primo giro e adesso si rifà di nuovo il secondo giro e poi di nuovo il terzo e così via come vi ho detto, io avevo già fatto una striscia e ne ho fatto un totale di 10 cuori. Una volta fatto anche il secondo pezzo, vi farò vedere come andarlo a cucire, li cuciremo tutte e due in alto e poi uh, la nostra sciarpa sarà terminata. Ora naturalmente, volendo, voi potete metterci anche delle um, se vi avanza del filato, se avete del filato grosso uh, che vi è avanzato da qualche altro progetto, potreste mettere anche uh, tipo delle frange sotto. Uh, io non penso di farlo perché non mi avanzerà il filato, vedete dell'ultimo gomitolo mi, mi avanzo giusto per cucire, quindi non credo di andare a fare delle frange e poi sinceramente nelle sciarpe non mi piacciono tantissimo. Quindi adesso continuerò a fare anche il secondo pezzo e poi andremo a cucire io ho terminato entrambi le mie uh, strisce e adesso le sto andando a cucire sempre con l'ago di lana e vi volevo vedere un far vedere un attimo come la sto cucendo e vedete passo da prendendo i fili esterni del, del, del due, eh, delle due strisce e passo con il filo vado in quella successiva e di nuovo passo con il filo, in modo tale che viene una cucitura che non si vede sia avanti che dietro, e continuo così. Quindi, una cucitura classica molto semplice. Passando per i due fili sul davanti delle maglie alte lavorate dell'ultimo giro di entrambe le mie strisce. una volta terminata la cucitura naturalmente taglierò i fili sia da questa parte che da quest'altra parte e come vi ho detto dubito che farò delle, um, delle frange un po perché non mi avanza il filato per poterlo fare ma un po perché non mi piacciono tanto uh, perché poi tendono a incastrarsi con le borse quando le vado ad aprire, perché, um, le vado ad aprire quindi preferisco uh, non fare le, le frange almeno a questo tipo di sciarpa